Con la parte 4 arriviamo, oh, dolce in fundo come sempre, alle questioni che vi interessano più, eh, più nel vivo, no, perché sono, diciamo, l'applicazione, in questi slide abbiamo l'applicazione dei principi generali sulla privacy che abbiamo visto nella parte 2 al mondo delle biblioteche e degli archivi. Innanzitutto la base giuridica del trattamento, no? allora, ve l'ho già detto prima, in realtà vedete, è il caso E, la lettera E del, del, no, della nostra slide, con quei sei punti, sei casi di, di, di base giuridica, sei situazioni, voi rientrate in questa E. Quindi anche se è comunque obbligatorio dare sempre l'informativa sul trattamento quando si raccolgono dati, cioè quindi l'informativa la dovete dare comunque, cioè dovete dire come e, in quali, e a quali fini raccogliete e trattate i dati, quello sì, però non vi serve il consenso perché se lo fate all'interno del, dei fini istituzionali, tolto l'esempio che ho fatto prima, no? della, eh, la pizzata fatta in biblioteca, l'aperitivo fatto in biblioteca, cioè cose che esulano dalla tipico, dal tipico, da, classica attività della biblioteca che viene considerata istituzionale, tutto il resto può ri, ri, essere ricondotto vedete, a, al, alla, alla lettera E dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR. Quindi da qua in poi siamo tornati a parlare del GDPR, eh? cioè quindi le norme eh, che, che vedete sono, non sono più articolo 6 della legge sul diritto d'autore, ma articolo 6 del GDPR. Infatti, vedete, esclude la necessità del consenso nei casi in cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, di cui è investito il titolare del trattamento. L'abbiamo già letta sta slide, non, cioè, questa definizione non, non serve ritornarci. Eh, però ecco, qua inizia a comparire come fonte, un e lo devo ringraziare, un, un articolo di Giuseppe Pavoletti eh, che si, chiama, si intitola Appunti su GDPR Biblioteche, che è praticamente l'unica fonte che ho trovato ma assolutamente completa e ben fatta, quindi invito tutti, visto che è su una rivista Hybe, eh, Hybe Liguria se ricordo bene, eh, vi invito a scaricarlo, tra l'altro Onore al merito a Pavoletti, ha scelto una licenza CC BY, la licenza più libera delle sei Creative Commons, quindi mi permette di utilizzarlo molto, molto liberamente. Facessero tutti così, benvenga. Allora, quindi, proteggere i dati in biblioteca nel concreto ci dice che, quindi, oltre ad applicare tutte le comuni norme di sicurezza informatica e sicurezza nella gestione dei dati che abbiamo visto prima, è importante gestire correttamente gli accessi, i permessi del personale che gestisce le banche dati che contengono dati personali. Cioè, delle varie persone che lavorano nella biblioteca, adesso capisco che alcune biblioteche siano così piccole per cui magari non c'è tutto questo personale, però nel momento in cui ci sono biblioteche invece un po' più strutturate e organizzate dobbiamo gestire gli accessi in modo ragionato, cioè fare in modo che, eh, che a seconda delle, delle funzioni che ha un eh, impiegato o un collaboratore possa accedere o meno a tutti i dati personali, ok? E questo lo dobbiamo fare gestendo correttamente gli accessi e i permessi sulle varie piattaforme. Non è che do, non posso dare una password uguale per tutti, eh, che tutti vedono tutto. La stessa cosa però vale anche sugli archivi cartacei, lo vediamo dopo. Cioè, non tutti devono avere le chiavi di tutto, perché in alcuni casi c'è un soggetto che è autorizzato a, gestire, a guardare, ad avere tra le mani i dati personali e altri no. Ad ogni modo, qua cosa ci dice? Dove c'è il corsivo è proprio virgolettato dall'articolo di Pavoletti. L'accesso ai dati personali non deve essere consentito a tutto il personale, ma solo a quello che ne ha realmente bisogno per la sua attività. Ad esempio, ecco l'esempio che vi tocca, un catalogatore esterno, quindi un soggetto che non è dipendente della biblioteca, ma che sta facendo un'attività parallela magari per un progetto, per un'attività, non so, libro professionale che è stato incaricato di fare, un catalogatore esterno normalmente dovrà essere abilitato solo alla procedura di catalogazione e non alla gestione dei servizi che comporta l'accesso all'anagrafica di tutti gli utenti. No, mi sembra anche sensato. Altro aspetto, vedete, attenzione alle, alle, alle prassi corrette non solo sulle banche dati informatiche, non solo password divise secondo per, permessi e accessi, ma anche le chiavi delle varie stanze o anche i fascicoli. No? Quindi persone che non devono accedere a certi fascicoli o a certe stanze, certi armadi in cui ci sono dentro dati personali non ci devono accedere e stupisce, questo è interessante, eh, io da non bibliotecario questa cosa non mi era venuta in mente però adesso che l'ho letta mi sono ricordato di quando ero ragazzino io andavo in biblioteca e c'era dentro nella biblioteca della mia città in effetti eh, c'era dentro il foglietto con l'elenco di tutte le persone che avevano preso il libro in prestito prima di me no? e lui dice, l'autore che l'ha scritto nel 2019 quindi l'anno scorso dice che stupisce che ci siano ancora oggi biblioteche che conservano nel libro la scheda col nome di tutti i lettori che l'hanno preso in prestito prima di lui. Questa pratica rende un dato personale visibile a chiunque, senza che ciò sia in alcun modo necessario per la gestione del prestito. Ed è quindi assolutamente illecita secondo i nuovi principi del GDPR, non c'è dubbio. A maggior ragione perché è facilmente evitabile, perché la stessa cosa la possiamo ormai riprodurre su un file che noi abbiamo salvato sugli archivi del su, su, su database informatico e scrivere lì l'anagrafica delle persone che hanno preso quel libro, senza doverlo rendere noto anche a tutti gli altri che, che lo prendono in prestito. Oppure, se proprio è necessario lasciare un foglietto con dentro traccia, basta mettere un codice utente che non sia facilmente riconoscibile. No? Cioè un codice utente che solo il bibliotecario riesce a ricondurre ad una persona. Questa, questa attività si chiama pseudonomizzazione. No? Cioè non anonimizzazione perché comunque poi in qualche la pseudonomizzazione... È quel procedimento che permette poi in qualche modo di ricondurre alla persona e in quel caso appunto solo il soggetto, solo il bibliotecario o funzionario della biblioteca che ha accesso a tutta la banca dati può ricostruire chi sono le persone che, corrispondenti a quel codice che hanno preso in prestito il libro. Altro aspetto, i servizi in cooperazione, no? le biblioteche che partecipano ad una rete di biblioteche a poli e sbn e, e, e ripeto, è abbastanza un caso frequente perché insomma le biblioteche, soprattutto quelle, quelle non particolarmente strutturate, si appoggiano o si, si mettono in rete con altre biblioteche. Quindi i servizi realizzati tramite la collaborazione di, soggetti, di numerosi soggetti e quindi in particolare i poli SBN pongono problemi particolari per l'individuazione del titolare del responsabile perché il GDPR non si adatta molto bene a queste situazioni, cioè il GDPR non ci ha pensato, allora cioè, non poteva disciplinare così nel dettaglio anche queste situazioni. Allora in quei casi, visto che sono una rete di soggetti, bisogna capire chi è titolare e responsabile del trattamento, se no si crea un thriller non da poco, no? cioè, visto che il titolare del trattamento poi è il, il centro della. È il data controller è colui che decide cosa fare e cosa non fare dei dati. Nell'eventualità di un controllo di sanzioni, la prima cosa che il garante farebbe è andare a vedere chi è il titolare del, del trattamento. Se non si chiarisce questa situazione, tutti diventano contitolari e tutti si assumono responsabilità anche di biblioteche che, non, che con loro, cioè dell'attività delle altre biblioteche che con loro non hanno nulla a che fare. Quindi, l'articolo se poi leggete l'articolo di Paoletti va un po' più nel dettaglio però la casistica è davvero molto variegata e non è, non è facile prevedere tutto in una, in una slide no? però spesso la soluzione migliore è prevedere che tutti i partecipanti siano contitolari stipulando però un apposito accordo che delimiti i ruoli e le responsabilità di ciascuno quindi tutti sono contitolari però ognuno per la sua parte di attività nel trattamento dei dati capite in mancanza di questo accordo questo Essere tutti i contitolari può essere, come dire, eccedere e diventare particolarmente problematico, ad esempio vedete che lo spiega qua, in assenza di tale accordo tutti i contitolari sarebbero responsabili di tutto, mentre è evidente ad esempio che se in una biblioteca diretta ad un polo SBN regionale le password non vengono tenute in sicurezza non ne sono responsabili le altre biblioteche o addirittura la regione. Ad esempio anche la ditta incaricata della gestione informatica del polo, che è spesso è la ditta esterna, no? una ditta che prende in appalto la, la, la, la, la gestione di questo servizio, eh, che ha accesso comunque a tutti i dati, sarà nominata responsabile del trattamento, non è titolare. Ecco il concetto di titolare di responsabile, no? che vi avevo citato prima. Il titolare rimane il, il, il polo SBN o il, il, la biblioteca capo, capofila del progetto, la ditta esterna che gestisce l'aspetto informatico, la piattaforma, che comunque in qualche modo però gestisce i dati, se li porta in casa, li vede, è nominata responsabile del trattamento, in quanto appunto viene incaricata dal titolare. Ok, quindi aspetti molto, molto centrali per la vostra attività. Altro aspetto interessante, sempre trattato dall'articolo di Pavoletti. La durata del trattamento è la, la conservazione archivistica, cioè il trattamento, qualcuno prima l'aveva chiesto una domanda vagamente e io ho glissato perché sapevo che ne avremmo parlato adesso, la durata del trattamento non è eterna, cioè non è che una volta che io ti do il consenso ah, allora vale per i secoli dei secoli, ma comunque il trattamento deve essere sempre legato alle sue finalità, avevo già risposto in questo modo, però adesso lo ripetiamo meglio. Quindi il trattamento infatti non è lecito per sempre, ma è lecito finché è necessario per le sue finalità. È evidente quindi che è lecito trattare i dati di un lettore che ha dei prestiti in corso, ma che dire invece di dati di prestiti chiusi da anni o di lettori che da anni non frequentano la biblioteca? No, quindi riflessione che lancio ad alcuni di voi. In questo caso non c'è più la giustificazione originaria del trattamento, ma la loro pura e semplice cancellazione impedirebbe di utilizzarli per analisi statistiche e ricerche storiche, creando di conseguenza un danno alla biblioteca e quindi quando il dato non, è più, non serve più nella sua come dire, completezza ma ha solo un interesse di carattere statistico storico dobbiamo procedere alla anonimizzazione o alla pseudonimizzazione meglio in questo caso l'anonimizzazione cioè togliere qualsiasi riferimento alla persona ma tenere solo un dato che appunto ha un fine statistico che il dato anonimizzato addirittura toglie un problema di privacy, cioè il dato anonimizzato non è più dato personale il dato pseudonimizzato è ancora dato personale perché è riconducibile indirettamente ad una persona. Il dato anonimizzato non è più dato personale perché ha perso questo collegamento. Okay? E il GDPR, l'articolo 89, si occupa del, ehm, dei fini di archiviazione. E qui ci rientrate in pieno, cioè che, che siate biblioteca pura, che siate anche archivio, che abbiate entrambe le... Le, le, le, le funzioni, vedete che ehm, il trattamento a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati, cioè minimizzazione dei dati vuol dire raccolgo i dati minimi, indispensabili per fare la mia attività, non devo eccedere. Eh, tali misure possono includere la pseudo purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Eh, qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento eh, ulteriore che non consente o non consenta più di identificare l'interessato, cioè l'anonimizzazione e le finalità devono essere conseguite in tal modo. Quindi, occhio, l'articolo in realtà è più lungo, eh? anche qua la normativa ripeto signore purtroppo non riusciamo in tre ore e mezza ad andare così nel dettaglio però eh, il trattamento vedete questo è solamente il primo paragrafo dell'articolo 89 che è fatto di 4-5 paragrafi è abbastanza lungo il quale poi fa riferimento ai famosi considerando quindi potete andare ad, ad un livello di dettaglio molto molto più avanzato per ora direi di fermarci qua perché già vi ho dato un, uno spunto e soprattutto adesso purtroppo thriller <ride> Apriamo un altro capitolo, non, non da poco, cioè alle, le norme sulla gestione della privacy e della riservatezza negli archivi non si trovano più solo nel GDPR, ma aggiungiamo un ulteriore livello. Abbiamo parlato della legge sul diritto d'autore per quattro ore la volta scorsa e un po' anche oggi. Abbiamo parlato della legge sulla, del codice privacy del 2003 e del GDPR e ahimè adesso vi butto dentro un articolo 122 del codice dei beni culturali, che è un'altra norma ancora che ha tutta una vocazione diversa, perché parliamo di conservazione dei beni culturali, quindi lo scopo di questa, questo testo normativo è molto diverso. Ciononostante, l'articolo 122, vedete, si occupa degli archivi di Stato, degli archivi storici, degli enti pubblici e della consult consultabilità dei documenti all'interno di questi archivi. E ci dice, vedete, sono due slide, avete pazienza, sono tre commi, però vanno, vanno visti, ci dice, il comma 1 ci dice che i documenti conservati negli archivi di Stato, negli archivi storici delle regioni, degli enti pubblici, territoriali, nonché di ogni altro ente di istituto pubblico, sono liberamente consultabili. Quindi il principio generale è che siano liberamente consultabili, ad eccezione e crea delle eccezioni, due eccezioni in realtà. A, di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, quindi rimanda ad un'altra norma che non vedremo, vi invito ad andarla a vedere voi se siete interessati. Relativi ad esempio alla politica estera e interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro durata, eh, scusate la loro data, oppure ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili, nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale, espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano quindi consultabili 40 anni dopo la loro data, quindi. Se c'è una questione di eh, come dire, segreto di Stato, potremmo dire, 50 anni. Se c'è una questione di privacy, di privacy semplice. Questo è un errore, eh? cioè, questo il legislatore a sua volta è caduto in una... Qua non doveva dire dati, personali, doveva... dati sensibili, doveva dire dati personali. Perché in caso di dati personali semplici diventano consultabili dopo 40 anni dopo la loro data. In caso di dati sensibili, eccoli qua... Il termine diventa di 70 anni, questi sono i dati sensibili, cioè i dati idonei vedete, a rivelare la, lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Cioè, questi sono quelli particolarmente sensibili, ok? Quindi, secondo me, qua questo dato sensibile poteva essere scritto in modo diverso. Ehm... Vabbè, eh, sì. Anteriormente al decorso dei presidenti termini i documenti restano accessibili senza disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Cioè, allora, a persone come voi che hanno fatto comunque una selezione e siete dipendenti pubblici, credo di non dover insegnare molto di queste cose. No? Cioè, sono norme che sicuramente avrete già visto e che fanno parte della vostra cultura e selezione per diventare bibliotecari. Però ecco, era giusto per completare il quadro in un corso come questo non si poteva non non eh, citare anche questo articolo 122 del codice dei beni culturali eh, e come se non bastasse non finisce qua nel senso che gli strati di norme che si sovrappongono in realtà non sono ancora finiti perché c'è eh, in questo quadro giuridico già abbastanza complesso c'è anche la cosiddetta soft law cioè uno stato di regole eh, inferiori che però sono a volte molto molto utili nel senso che eh, ci sono ad esempio i provvedimenti del garante, cioè il garante è un'authority amministrativa che però prende da volte dei provvedimenti mirati a dei soggetti, no? questo che vi ho citato in fondo alla slide. Allora, ho cercato tra i provvedimenti del garante qualcosa che riguardasse le biblioteche e gli archivi, non c'è tanta roba, e non ce ne sono molte, il che ci rincuora, nel senso vuol dire che le biblioteche e gli archivi pubblici non sono proprio il bersaglio più interessante per il garante privacy ed è comprensibile, nel senso che, insomma, biblioteche e archivi eh, si dà il caso che appunto facciano la loro attività nell'ambito della de loro, mis de loro missione istituzionale, il trattamento dei dati sia particolarmente soft, non, non ci siano particolari danni e quantomeno sia riconducibile ad una attività istituzionale. Quindi il garante tiene d'occhio soggetti ben più pericolosi <ride> e ben più eh, come dire, passibili di, di, di sbandate rispetto a biblioteche e archivi. Però qualcosa si trova, quindi Un'altra fonte del diritto, un'altra fonte di, di norme, di indicazioni, la trovate ne, nelle decisioni del Garante Privacy che riguardano biblioteche archivi. Vi ne ho citata una, ma ce ne sono altre, non tantissime, eh, sono proprio una manciata. Però ce n'è una, vedete, del novembre 2013, è eh, il provvedimento 25, 526 del 2013. Qua vi ho messo il link, lo potete andare a leggere. Ma c'è anche un provvedimento più ampio, è abbastanza utilizzato, è, è stato anche questo innovato, aggiornato con... L'avvento del, del cosiddetto GDPR ed è, è una sorta di codice deontologico, cioè, vengono più chiamate regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di, di ricerca storica pubblicate in sensi dell'articolo, bla bla bla. Quindi chi fa l'archivista, chi si occupa, ma anche chi fa il ricercatore e deve accedere a degli archivi storici, eh, dovrebbe attenersi anche, quindi non solo alle norme giuridiche che abbiamo visto prima in senso proprio, ma anche a queste regole deontologiche nella gestione degli archivi e anche qua se lo apriamo diventa un documento di tot pagine che non è il caso di commentare in un corso di tre ore e mezzo come oggi ma che eh, sicuramente di interesse per voi ve l'ho messo come link.